i trapianti non erano un'attività nota né organizzata. Eh, L'idea di avere mh, creato dal nulla un, uh, il centro più giovane d'Italia che oggi a pieno titolo compete fin dal primo momento per la verità e non solo oggi in termini di qualità e di risultati con i più accorsati e i migliori centri italiani è per noi uh, ovviamente un segno di grande soddisfazione. È chiaro che però noi scontiamo una condizione che è quella in cui le donazioni nella nostra regione sono ancora agli ultimi posti nonostante tutto quello che si sta provando a fare. Abbiamo una percentuale di opposizione alla donazione che è tra le più alte d'Italia, abbiamo un sistema che non risponde perché è un sistema che non è organizzato in maniera naturale. Ogni, in ogni ospedale, anche nel nostro, fare un donatore è sempre un evento eccezionale e solo quando questo non solo nel nostro ma in tutti gli altri ospedali della regione, diventerà una procedura normale, assolutamente normale, che è quella non soltanto di dover eh, trovare dei donatori, ma è quella di un sistema che normalmente funzioni in una maniera rutinaria così. Allora potremmo aspirare ad avere dei numeri anche, non soltanto dei, delle qualità, ma anche dei numeri che possano soddisfare le esigenze dei nostri pazienti che sono sempre di più in lista d'attesa per un trapianto. Sì diamo le cifre, noi ad oggi festeggiamo 370 ma non è così, siamo già a 372 già eseguiti e oggi ne eseguiremo un altro ma io non dico il numero se non dopo che è uscito il paziente dalla sala operatoria, ho fatto scaravanti a cui tengo molto ma siamo già a 372 rispetto a quando è stato stampato il programma, questo è un risultato straordinario per, una, per un centro Trapianti di Salerno che è appunto come dicevo il centro più giovane d'Italia rispetto agli altri 43 ed è uh, un numero che ci rende assolutamente enormemente soddisfatti, siamo molto al di sopra delle soglie minime definite dal Centro Nazionale dei Trapianti e quello che ancora più ci fa piacere è che proietteremo ma non c'è bisogno che lo diciamo noi lo, dice, lo dicono le, eh, i risultati che pubblica pu, ufficialmente e sono liberamente visibili da tutti sul sistema informativo Trapianti, sono i risultati. Siamo al di sopra della media nazionale come risultati di sopravvivenza sia dei pazienti che degli organi. Questo ci inorgoglisce. E ci troviamo a Salerno, al Salone dei Marmi, in occasione della festa convegno annuale del reparto Trapianti di Salerno i trapiantati di reni, 376, 370 trapiantati di reni. Io invece sono Alfonso Ferreoli, anche io appunto sono qua perché sono un trapiantato di reni e da questo mio trapianto è nato un qualcosa eh, di molto bello, scusate se lo dico io stesso bello, cioè un qualcosa che attraverso un libro appunto intitolato Il Dono eh, portiamo in giro eh, che cosa è, per noi trapiantati, quell'attesa, quell'aspettare, quel trapianto che ti cambia completamente la vita, eh, quella vita che noi viviamo attaccati ad una macchina a giorni alterne per quattro ore eh, durante tutta la settimana. E quindi che cosa nasce, che cosa diventa eh, questo trapianto, l'importanza che ha il trapianto per noi. Da questo libro però eh, si sono avuto dei seguiti, ne è nato uno spettacolo teatrale ovviamente essendo io un rappresentante di un'associazione che operiamo nel campo teatrale amatoriale, ne è nato uno spettacolo teatrale dal titolo Tu la doneresti la felicità perché appunto noi trapiantati acquistiamo una, fel una felicità enorme, una felicità non indifferente, ma l'anno prossimo vicino ormai nel mese di gennaio nascerà anche un'altra... Uh, Un'altra iniziativa sempre tratta dal libro, una via crucis, una via crucis che mette in risalto l'importanza appunto delle donazioni degli organi e l'importanza del gesto enorme che effettua chi disinteressatamente offre qualcosa di, di sé per la rinascita degli, delle altre persone.